Ciao, mi chiamo Denis, la S si scrive ma non si pronuncia. Oggi sono qui per sfidare Luis, che due anni fa esatti ha mangiato una tazza da due chili e mezzo di cereali. Io voglio diventare uno youtuber! Ma chi ti caga? <ride> Io non ho mai provato a mangiare una tazza da due chili e mezzo di cereali e mi sto tenendo in un posto dove il bagno è molto vicino, perché potrei averne bisogno vista la sua esperienza. Vado a fare la cacca! Se dovessi vincere questa sfida non mi sentirei migliore o peggiore se dovessi perderla. È solo un gioco e fra l'altro confrontarsi su queste cose non è che sia una cosa di cui vantarsi così tanto. Consiglio come sempre di puntare un pelo più in alto. Io qui. ho deciso di scegliere degli ingredienti diversi. Il latte di riso perché seguo quella teoria secondo la quale noi non siamo vitelli fino a prova contraria. Quindi questo, assieme a una corretta masticazione, dovrebbe aiutarmi ad andare meglio nella sfida. Queste confezioni di cereali sono di tipo diverso. E mi piace di più mangiarli misti e mangiarli assieme, quindi farò così e peserò i cereali per arrivare al peso esatto di 500 grammi e non imbrogliare. Siamo a 125 grammi Io adesso verso questi Poi verso la confezione a 375 Secondo me non ci stanno tutti Meglio che faccio in due rate Mamma mia, è tantissimo Luis, come hai fatto? Come hai fatto? Oddio E non siamo neanche al primo litro lo lascio ammorbidire un attimo e vado a prendere il cucchiaio. Prima di iniziare la sfida vorrei dirvi che l'eventuale disturbo alimentare a cui vorrei dedicare questa possibile vittoria sarebbe quello delle buffate compulsive. Perché io mangio veramente tanto, nonostante io sia magro, e fare questo spesso l'ho sentita come una cosa bella, ma mangiare oltre il senso di sazietà non è mai una cosa bella. Anche se una persona è magra è giusto che mangi il giusto. Che la sfida abbia inizio! Mi ero dimenticato di dire che la sfida è mangiare tutto questo nel minor tempo possibile. andando molto lento rispetto a Luis. Devo recuperare sulla lunga distanza, sulla strategia, magari fra un po' sorseggio un po' di latte di riso, così da ridurre i liquidi, che sono stati quelli che hanno fregato Luis secondo me sul finale. Quasi 18 minuti. Dopo 18 minuti Luis aveva quasi finito tutti i cereali. Quindi penso proprio che questa sfida l'abbia vinta Luis. Io penso di aver vinto un'altra sfida. Tutti hanno bisogno di credere in qualcosa. Quella di saper ascoltare il mio corpo quando mi dice basta. Perché tante volte quando ti senti pieno, quando hai la pancia che scoppia, se ti senti troppo magro, vai avanti a mangiare lo stesso. Come una persona che si sente in sovrappeso, magari si castiga rinunciando a mangiare, costringendosi a non mangiare, chi è troppo magro soffre di questo. E se da una parte le persone che vengono viste troppo grasse, quando vengono viste troppo grasse, e uno nota che sono troppo grasse, forse devo rifare il discorso. Se da una parte quando si fa osservazione a una persona perché è troppo grassa si viene visti come maleducati a una persona troppo magra gli potete dire quel cavolo che volete perché tanto siete nel giusto, potete dirgli di mangiare potete dirgli tutte le cavolate che gli passano per la testa perché tanto siete nel giusto, non è così a volte le persone si sentono a disagio anche per il troppo magro io ci ho messo anni ad arrivarci e per me non mettere questi cereali all'interno della tazza, e non continuare a mangiarli è una vittoria. Diversa dal vincere una sfida, ma è una vittoria con me stesso. E io sono contento di mostrare questo a voi. Finirò comunque questa tazza. Perché questo latte di riso l'ho versato, questo è cibo, e non va buttato via. Però la mia vittoria è un'altra. Io rispetto Luis, lo ringrazio per le tantissime risate che mi ha fatto fare ma credo di avere un messaggio diverso da portare con questo video grazie oh, penso che la finirò fra un po' perché sono proprio pieno lascia andare l'orologio perché non sono un imbroglione ed è giusto lasciarlo andare così vediamo Luis di quanti minuti mi ha staccato Sto perdendo clamorosamente. Altro che... Bene, fine dello spettacolo.